Bentornati su MyFootballJersey. Oggi vi mostro la seconda maglia del Palmeiras per la stagione 22-23 La maglia da calcio Puma Palmeiras 2022 ha un design moderno e pulito in bianco e verde La caratteristica eccezionale è un design con righe gessate verde creato con le lettere Por ombro Futur Mas Verde per un futuro più verde. La maglia è bianca, con oro del collo e delle maniche in tono. Lo stemma del club, il logo Puma e quello dello sponsor sono di colore verde, in tinta con le righe. La tecnologia dei materiali ultra wave aiuta a mantenere la pelle asciutta durante l'attività sportiva per offrire una sensazione di colore e benessere e permetterti di essere sempre pronto per l'azione. La maglia è molto bella. Nella mia classifica prende 3 stelle. Molto bello il particolare della scritta, che spezza un pochino il bianco, e di una qualità veramente molto eh, ben fatta. Il costo, lo vedete qui sopra, che vi ricordo, include anche le spese di spedizione, quindi molto conveniente per una maglia fatta sicuramente benissimo. In descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate a vedere sul sito questa e altre bellissime maglie che vi aspettano. Ora vi lascio la parte finale nella quale vedrete la vestibilità. Nel frattempo regalateci un grosso like e iscrivetevi al canale. Mi raccomando questo è l'unico modo che avete per avere sempre recensioni nuove in futuro. Ci vediamo alla prossima! Io sono alto 1,75m e peso 70 kg circa quella che vedete è una taglia large della versione player